è il sapore vero dell'infinito sentimento che nasce e morì che nel prologo trasformi l'essenza in un pensiero fisso su di lei tu che sai cambiare la durata dei minuti migliaia di ore che non passano mai e mi fai credere davvero che è quella giusta come gli anelli di Cezanne la mia esistenza rinviene solo con lei non penso ad altro se non sono con lei cerco ogni scusa per poterle parlare e ogni momento, giuro la vorrei chiamare perché mi manca come l'acqua nel mare poi me la immagino come farà a ballare col sole il prato il fiume il vento provo a cercarla sull'elenco del telefono e fu così che dopo lunghe notti di sogni e insonni di occhi rossi la principessa del mio cuore un giorno dichiarò il suo amore non ci potevo credere non era roba mia ma a volte i sogni sai si avverano e poi via e spesso il tempo è solo una necessità a volte pesa, a volte invece è libertà ah. 24 ore al giorno, sempre insieme noi Come gli dello dell'Olimpo, via dalla realtà Giorni d'amore, anche senza parlare Crescevi a vista d'occhio tu Magico sentimento blu col mesi insieme al tempo te ne vai Nobile sentimento dei vent'anni miei Lasciandomi cadere nella realtà Dopo avere dato al vuto il massimo, Come un pasol finito e incorniciato là, dall'epilogo tu te ne sei andata di già. Ok c'è questo amore lindelebile, ma il nostro limbo e il cuore in gola non ho più. se è andato nobile sentimento blu che cosa ho fatto per non sentirti più ritornerai lo so più impaziente che mai mi ammaglierai come l'ultima volta e dall'Olimpo estasiato e rebonzo. Ti sarò grato, forse ti maledirò E anche se cauto Buoni piedi di piombo Mi fregherai lo stesso Così gira il mondo